Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo, tutorial ragazzi, in questo nuovo glitch su Elden Ring, vi mostro come fare più o meno 700.000 rune, grazie anche all'incremento delle zampe di gallina e salamoia dorata e lo scarabeo d'oro. Ovviamente all'inizio, come vedete visto ho fatto più o meno un sacco di rune grazie anche all'incremento facendo questo glitch sempre lo stesso glitch sempre da ti butti da un dirupo e cadi fino a giù aspetti 40 secondi e ottieni un sacco di rune veramente tantissime rune ti consiglio di guardare le altre guide che stanno in alto a destra su come incrementare le rune al meglio più altri nuovi glitch su come fare più o meno 2 milioni di rune Ammazzando Moog, ma tanto neanche lo ammazzi, ti butti da sotto e ottieni altre rune Guarda il video e capirai Tanto appena salite qua sopra dovete trovare questa roccia piena di sangue Proseguite da questa parte, vi dirigete fino a qua sotto E poi cercate di fare un salto più lungo, perché più è lungo il salto più rune vi darà Ovviamente mi ha dato più o meno 400 mila ragazzi perché è senza l'incremento Quindi senza l'incremento Quindi adesso non mi resta che andare un attimo a farmare un po' di eh, zampe Per fare le zampe in sala moia dorata Ed eccole qua Piano piano ottengo la penna Ed ecco la zampa di gallina a quattro dita Ma tanto questi pennuti stanno dappertutto Anche nella terra sepolcride dove inizi il gioco Bene, non mi resta che ritornare qui, fare di nuovo questo salto, un salto veramente lunghissimo, con la zampa di galina in salamoia dorata, più lo scarabeo d'oro. Ragazzi vi consiglio di guardare la guida in alto a destra nelle schede, c'è cioè la guida su come bustare al meglio le rune, più lo scarabeo d'oro, dove trovarlo. Quindi non mi resta che ritornare lì, questa è, questa è la strada, quindi se vi è più chiaro questa è la strada da percorrere fino a trovare questa roccia piena di sangue. Ed eccoci qua, io proprio qua mi metto, ok? Quindi, creo la zampa di gallina. Voilà. Equipaggio lo scalapeo d'oro. Eccolo qua. Ovviamente non è che posso equipaggiare un altro d'oro. Non si può, magari, se non equipaggiavo quattro d'oro. Questo è il mio terzo viaggio che faccio. E niente. Ok, siamo pronti a fare il salto. Quindi mastico un attimo sta cosa. Ah, bene. Strappato le dita. Faccio un salto e faccio un altro salto più di questo è un salto più lungo più di questo non ci posso fare niente quindi adesso non ci resta che vedere quante rune ci darà Da quello che ho capito è che più scenti, più rune vi darà Ma io sinceramente mi fermo qua Le rune 700, poi un milione di rune vi darà ragazzi Quindi io adesso mi fermo qua E continuo a farmare le rune ammazzando questi omini Quindi io spero tanto di esservi stato D'aiuto in questa nuova guida Sui nuovi glitch di Atheric ragazzi E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Mi raccomando iscriviti per non perderti altri tutorial Ciao